E, ad esempio cosa potevi fare nei momenti di svago, ovvero durante la giornata da adolescente, insomma, o anche le serate, andavi a feste. Stur, sì, sì, sì. sì. Feste. <ride> Le feste. Allora, le feste alla sera, d'estate, se trovavamo con degli amici, e lì che era un canale che passava, che era un, come si dice, un ponte, siete i fondi a delle ragazze nostre, le amiche, si trovavano lì la sera d'estate, oppure magari una qualche sera andavamo nei campi a mangiare le ciliegie, e quella era il E il cinema? Ho cominciato a andare a 14 anni, il cinema, a Lugagnano, nella baracca del legno. E in cinema? Una volta alla festa, quando toccava, la... ho domandato a mia mamma di domenica posso, posso andare al cinema? e lacrime perché, e forse che non ballavamo non... Ma sì dopo che è arrivata una famiglia nuova lì che avevano la chitarra, e il mandorla